Mara Veniet, a verissimo un retroscena del suo passato. Verissimo, la rivelazione sul passato di Mara Veniet. Durante la scorsa puntata di Verissimo Maraviglie ha rivelato ai microfoni di Silvia Toffanin un aneddoto che vedeva protagonista l'allora suo marito Jerry Calà. Il giudice di Tossi Vales ha rispolverato l'evento avvenuto nel lontano 1984 in quanto sembrerebbe essere una ferita ancora molto aperta per lei. Precisamente Mara ha dichiarato che i due si erano sposati a Las Vegas, ma i festeggiamenti si erano poi prolungati in Italia. Verso le due di notte, la Venie però non era riuscita più a trovare suo marito, e nel tentativo di cercarlo, lo aveva beccato con un'altra nei bagni intenti a baciarsi. In quell'occasione. Lex opinionista dellIsola dei Famosi, come ha sottolineato, gli aveva dato tante mazzate, e alla fine aveva deciso di annullare il neomatrimonio. Cala era però ritornato più volte in lacrime e lei, che lo vedeva come un figlio, se lo era ripreso. Insomma, le cose sono andate veramente così? Al programma radiofonico Un giorno da Peccora. Jerry ha voluto puntualizzare il racconto della Venniette, spiegando la sua versione dei fatti. Mara Venniette, Jerry Calla parla di lei a Verissimo. Jerry Calla, riferendosi all'intervento di Mara Venniette è Verissimo, ha prima di tutto esordito affermando che non si capacita come la sua ex possa ancora ricordarsi quell'avvenimento. Inoltre ha precisato che se è vero che fosse successo qualcosa, essa era accaduta un mese dopo il matrimonio e non durante i festeggiamenti. I due non si erano sposati a Las Vegas, e ciò che era successo quando Mara lo aveva beccato con un'altra era qualcosa di veramente innocente, Cala stava infatti conversando con una ragazza, e le parlava vicino a causa del suono provocato dalla festa a cui avevano preso parte. Infine, Jerry ha raccontato un particolare ancora inedito su Mara. Non è vero che ci ha sorpresi in bagno, quello me lo ricorderei. Mi ha trovato che parlavo fitto fitto con una ragazza. Ma la signora Venier dovrebbe dire che lei soffriva di una gelosia quasi morbosa. Sì, parlavo fitto fitto, era una festa, eravamo tutti un po' brilli.